Buonasera a tutti, io sono una nuova eh, corsista dello chef Andrea, sono molto molto contenta di aver acquistato il suo corso perché con i suoi consigli, con la sua bravura, con la sua professionalità sono riuscita anch'io a realizzare qualche dolce per, di cui sono appassionata, soprattutto le, le paste frolle, le torte, i croissant, cosa che... Per molte volte ci avevo provato non ci ero mai riuscita. Invece, con uh, lo chef Andrea, a prima, a prima battuta, sono riuscita a realizzare diversi preparati. Questo è un mio ultimo preparato: pasta frolla, tipo eh, sabbiato. E, e sono contentissima. Lo consiglio veramente, veramente a, a, a chi è appassionato di dolci. Lo shelf è veramente ok.